Allora, buongiorno ragazzi, adesso facciamo un altro tipo di equazione in cui eh, abbiamo dei coefficienti frazionari. Allora, in questo caso abbiamo un'equazione in cui a primo membro abbiamo eh, x meno 3, quindi abbiamo un numeratore che è un'espressione letterale, abbiamo x meno 3 fratto 2, uguale a 1 più, eh, abbiamo un'altra numeratore un'espressione letterale x meno 1 fratto 3 allora innanzitutto eh, mi raccomando di allora, fissate una linea dei quadretti a cui fare riferimento per scrivere le frazioni per mantenere nella parte superiore il numeratore e nella parte inferiore il denominatore quindi la riscriviamo in questo modo allora abbiamo x meno 3 fratto 2 uguale allora, 1 è a numeratore, aggiungiamo il denominatore anche a 1, quindi più fratto 1, più linea di frazione, x meno 1 fratto 3. Allora, a questo punto vediamo che abbiamo tre denominatori, il 2, l'1 e il 3. Allora, troviamo il minimo comune multiplo del denominatore. Allora, il minimo comune multiplo è 6, quindi a questo punto vogliamo che l'equazione eh, assuma ehm, nella parte frazionaria eh, lo stesso denominatore. Quindi noi vogliamo che la prima espressione letterale sia fratto 6. E così per l'1 fratto 1 vogliamo che sia un fratto 6 più fratto 6 allora come facciamo? allora semplicemente 6 6 diviso 2 fa 3 quindi moltiplicheremo il 3 per il numeratore che in questo caso è un'espressione letterale quindi avremo 3 che moltiplica x meno 3 poi abbiamo anche qui 6 6 diviso 1 fa 6 per 1 fa 6 infatti 6 sesti è un primo poi abbiamo 6 6 diviso 3 che fa 2 2 lo moltiplicheremo con l'espressione letterale che abbiamo a numeratore quindi x meno 1 quindi noi abbiamo in questo modo la nostra equazione che è diventata 3x meno 3 fratto 6 allora scusate ma allora, teniamo di riferimento una linea dei quadretti, quindi abbiamo 3x meno 3 fratto 6 uguale... Allora, minimo comune multiplo già ce l'abbiamo, 6 per la seconda espressione, e quindi avremo 6 più 2 che moltiplica x meno 1. A questo punto possiamo applicare il secondo principio di equivalenza delle equazioni, moltiplichiamo per 6 primo membro e secondo membro, Semplifichiamo e abbiamo un'espressione dove i denominatori sono tutti stati eliminati e rimarrà 3 aperta tonda x meno 3 uguale 6 più 2 aperta tonda x meno 1. Quindi per risolvere questa equazione operiamo come al solito, quindi abbiamo, semplifichiamo l'espressione a primo membro e semplifichiamo l'espressione a secondo membro. Quindi abbiamo un prodotto di un monomio per un polinomio, abbiamo 3 che moltiplica il polinomio, il binomio x meno 3, quindi faremo 3 per x e 3 per meno 3. Quindi abbiamo 3 per x, 3x, 3 per meno 3 più per meno meno, 3 per 3 9, uguale. Eh, nella seconda espressione letterale abbiamo 6 più... E poi abbiamo il prodotto del monomio 2 per il binomio x meno 1, faremo 2 per x e 2 per meno 1. Quindi abbiamo 2 per x, 2x, 2 per meno 1 più per meno meno 2 per 1, 2. A questo punto eh, semplifichiamo ulteriormente. Allora, La prima espressione è già semplificata e la riscriviamo. 3x meno 9 uguale la seconda espressione, invece, possiamo svolgere 6 meno 2. A questo punto avremo 6 meno 2 fa 4 più 2x. Allora, applichiamo la regola del trasporto. Il meno 9 lo portiamo dall'altra parte e il più 2x lo possiamo spostare invece a primo membro. Quindi avremo 3x, allora il più 2x lo spostiamo a sinistra, quindi diventa meno 2x uguale 4, il meno 9 lo trasportiamo al secondo membro, quindi diventa più 9, quindi avremo 3x meno 2x che fa x uguale 4 più 9, 13, quindi x uguale a 13.